ciao, sono Marco, è mercoledì e sono di nuovo a Roma lunedì ero a Vezzano, martedì a Dortona e oggi di nuovo a Roma, praticamente a casa ho anche poche ore di sonno all'attivo, stressato? Neanche un po' lo stress, lo ripeto per l'ennesima volta, nasce quando fai delle cose che non hai voglia di fare io invece sono gratificato e grato di quello che sto facendo perché sto costruendo qualcosa di straordinario ti dico questo perché, perché se in questo momento tu stai sotto pressione o stai facendo qualche cosa che non ti va di fare, qualche cosa che è pressante e impegnativo, allora invece di lamentarti sorridi, ti dico questo perché, con un piccolo esempio te lo spiego, io posso essere considerato fisicamente robusto, di fatti lo sono, e eh, questo è anche altro motivo di gratitudine perché eh, mi dà delle possibilità che altre persone a volte non hanno. Ma questo perché avviene? Qualcuno potrebbe dire perché sei comunque così geneticamente robusto, è una probabilità ma a fronte di questa probabilità io posso darti alcune certezze e una di queste è appunto il fatto di non essermi mai tirato indietro ogni volta che c'era da fare qualche sforzo fisico qualche cosa di fisicamente impegnativo mi sono mai tirato indietro, mai ma anche qualche cosa di livello mentale però in questo momento parliamo di fisicità anche perché è quello che è più evidente quindi questa mia robustezza io l'ho costruita giorno per giorno se stai oggi impegnato impegnata in qualche cosa che ti porta via dell'impegno che ti porta via anche del sacrificio bene, invece di lamentarti, sorridi sorridi perché al di là del fatto che stai costruendo magari attraverso questo tuo impegno costante nel tempo una professione, un dei guadagni qualunque cosa sia stai costruendo la cosa più importante di tutte stai costruendo la tua persona e questo è qualche cosa che è veramente importante anzi è la cosa più importante alla tua persona è qualcosa che nessuno potrà mai portarti via spero che questo possa tornarti utile come mia riflessione questa riflessione possa essere utile anche per te e spero ti faccia riflettere un po' non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao